E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere un nuovo prodotto L'Honor Band 5 Che cos'è? L'Honor Band 5 è un orologio Questo orologio comprende un po' di cose Comunque è della eh, Honor eh, Però eh, ha il True Che sarebbe anche mm, il monitoraggio del battito cardiaco Della Huawei Quindi in sostanza i prodotti di Huawei eh, ha il bluetooth ha eh, la possibilità di eh, cronometrare la nostra corsa ha la modalità eh, sleep quindi di notte eh, ci monitora il sonno e di questa applicazione qui ne parliamo più avanti perché io ho trovato alcune difficoltà e vi spiego come attivarla e poi vabbè è touch screen ha vari supporti. la batteria dura 14 giorni ragazzi lo sto scoprendo e ragazzi sto montando il video e mi sono accorto di una cosa allora praticamente eh, la batteria non dura 14 giorni cioè dura 14 giorni se voi lasciate le funzioni spente quindi il batterio cardiaco che lo eh, controllate solo al momento, se lo lasciate sempre attivo, la batteria dura sui 4 giorni a malapena. Torniamo al video. Dico, l'ho ricevuto ieri, eh, oggi, cioè questa notte l'ho testato, oggi pure l'ho testato, quindi ci siamo. Può rimanere 50 metri sotto l'acqua e... Tanta roba, un bel prodotto, ma andiamo a vedere. Ora, l'unboxing io non lo posso fare, perché all'interno non c'è. Perché? Perché giustamente per testarlo e per provarlo l'ho dovuto tirare fuori prima. Allora, partiamo dal orologio che trovate qua dentro. E poi all'interno trovate questo qui. Ok. Ok. Con un mini cavo USB con la, eh, questo tipo qua di connessione Allora io ci ho messo la bellezza di 20 minuti a capire come si accendeva Ho dovuto per forza prendere le istruzioni Ok? Nelle istruzioni c'è scritto che appena voi lo attaccate per la prima volta alla corrente E si attacca da questo dentino qua che si aggancia a questo qui Ok? A questo pezzettino qua Voi lo agganciate così un attimo ok una volta fatto questo clip praticamente il telefono si avvia da su senza naturalmente dovete collegarlo alla corrente lo spinottino è all'interno eh, un usb con l'aggancio eh, del vecchio samsung ma andiamo a vedere il telefono allora il telefono in modalità diciamo così orologio quando noi facciamo questo movimento Lui si prende e si attiva Manco quel cacchio Si prende e si attiva Niente, non si attiva Vabbè Lo proviamo a metterlo così no? Quando noi siamo così Basta fare così E lui si attiva Ok Allora, cosa vediamo? Andando e eh, vabbè Andando su e in giù scorriamo verso il menu all'interno ci abbiamo aspettate che lo levo se no stiamo qua fino a domani eh, all'interno ci abbiamo eh, la possibilità di eh, controllare la musica e possiamo controllarla tramite qui lo smartphone e mh, andare sui messaggi naturalmente i messaggi sarebbero le notifiche Andiamo su altro, su altro abbiamo, vabbè, timer, cronometro, volti, trovare telefono, università, eh? ok, con il tasto questo qua centrale torniamo indietro, quindi andiamo in impostazioni, allenamento, poi abbiamo un riassunto di quanto abbiamo dormito questa notte, io questa notte ho dormito 6 ore e 22, e poi abbiamo il controllo del, del, dell'ossigeno nel sangue, e poi la frequenza cardiaca e il contapassi. dietro abbiamo i led per eh, la, la frequenza cardiaca e per eh, l'ossigeno poi qui abbiamo i due spinotti questi qua che servono per la ricarica USB una cosa che ho visto innanzitutto questo è un pezzo di plastica è un po' una pecca io pensavo che poteva essere un po' in metallo infatti spero che Honor prenda questa mia recensione come costruttiva e non come negativa eh, perché in plastica potrebbe rompersi facilmente una genialata invece è stata questa vedete che all'interno qui c'è un dentino qui all'interno di questo anello quando noi andiamo a mettere poi il pezzettino del, del dentino quando poi con la pelle va a prendere e trasporta e fa sì che questo pezzettino non si sganci vedete io posso tirare ma non si sgancia questo è un'ottima idea per quanto riguarda il materiale il materiale è in plastica dovrebbe essere pvc il, lo schermo è ultra piatto e c'ha qualche caratteristica eh, di notifica che praticamente ha una vibrazione che quando ti arriva una notifica vibra ma ora andiamo a vedere cosa fare per attivare la modalità True Sleep. Dopo aver scaricato l'applicazione di Huawei Health, l'apriamo e devo dire che io già l'ho configurata. All'interno voi trovate le varie sezioni che vi ho appena elencato. Quindi la frequenza cardiaca, e naturalmente questa qui è stata ehm, praticamente sincronizzata al giorno eh, di ieri eh, fino alle 2 di notte quindi se io apro il bluetooth e il gps possiamo andare fra i miei dispositivi e vedete che si è appena connesso quindi in questo momento lui è connesso e possiamo fare una mh, No, si sta connettendo, di sicuro si starà facendo la sincronizzazione Ok, il dispositivo è connesso Quindi potremo, eh, tra virgolette, ricevere da questo momento le varie notifiche Ma andiamo a vedere la frequenza cardina che ci ho avuto quest'oggi Oggi, Oggi ho avuto una giornata abbastanza eh, eh, in macchina quindi va bene, perché poi mi sono seduto, sì è vero, ho fatto una piccola scampagnata intorno alle due e mezza, quando si è alzato qui, esatto. Eh, praticamente ho fatto una sorta di monte a posto. Quello che mi interessava da farvi vedere è l'attivazione del mm, True Sleep. Allora andiamo a vedere, voi andate su dispositivi. Cliccate qui sul vostro Honor, in questo caso, e poi scendiamo giù andiamo sul monitoraggio della salute. Al monitoraggio della salute voi troverete questa funzione disabilitata. In questo caso la prendete e la attivate. Ora, non c'è un orario. Il dispositivo da sé riconosce quando state dormendo e quando vi svegliate. Ora vi faccio vedere che questa notte sono andato a letto molto tardi e ho dormito 6 ore Vediamo a che ora sono andato a letto Sono andato a letto a luna e 17. È vero perché io intorno a luna mi sono messo a letto E poi a e 17 circa Mentre mi guardavo un video mi sa che sono crollato E qui il bello ti fa vedere praticamente tutto quello che tu hai fatto durante la notte Allora vediamo la leggenda eh, Il sonno REM il rosa e il riposo leggero il viola il viola quello un po chiaro e il riposo profondo che praticamente io l'ho fatto da questo orario qua vedete da questo orario qui a questo orario qui beh diciamo che ho degli alti e bassi ma la cosa bella il sonno profondo ha rappresentato solo il 17% del, del sonno complessivo la, la notte scorsa evitare pasti abbondanti prima di dormire può aiutare a restare addormentati più a lungo quindi ci dà un consiglio evitare pasti abbondanti 4 ore prima di andare a letto se sì, vabbè io faccio lo spuntino notturno e, però qua ci fa un resoconto del nostro eh, sonno importantissima questa cosa è bellissima e quindi voi basta che attivate con questa modalità che vi ho detto il true sleep questo qui e visto che ci stiamo vi dico anche monitoraggio continuo della frequenza cardiaca attivata perché forse la trovate disattivata perché così potrete avere questo qui sempre attivo influenzerà un pochino la batteria però è sempre un ottimo dato da avere, cioè 130 ma che ho fatto io a 130 qua, ho fatto, ho fatto la scampagnata 131, comunque eh, è buono tenere eh, sempre sotto sotto sotto controllo eh, il vostro battito cardiaco e con questa nuova funzione dormirò sapendo quello che faccio la notte a livello di sonno. Mi interessava saperlo, eh, ero addirittura eh, riuscito a comprare una memory card e una GoPro per riprendermi la notte per vedere quello che facevo, però non avevo lo stesso risultato, cioè non vedevo come andavo nel sonno REM, perché in sostanza non è che siamo esperti in questo, però già portando questo qui da qualcuno può dare degli ottimi risultati eccoci qua allora ehm, sono al mare e sto vedendo come funziona sotto l'acqua come si comporta il nostro honor ora cerco di farmi un po di ombre vi faccio vedere ehm, allora sotto l'acqua è impermeabilissimo e funziona infatti se noi andiamo a rigirare il polso, come vedete sotto l'acqua va il problema è questo che ogni tanto ehm, se voi tenete premuto l'honor eh, avete la possibilità di cambiare lo schermo quindi ogni tanto mentre stai sotto l'acqua eh, praticamente vi vibra e entra in funzione eh, il cambio dello stile del tema ora eh, sotto l'acqua i termini vitali vi vengono sempre registrati se tenete attivo il, eh, il battito cardiaco però se volete fare quello individuale non si può fare perché al, al momento in cui io lo metto sotto l'acqua che cosa succede? succede che lui potrebbe tra virgolette impazzire che, nel senso come che qualcuno sta toccando il touch ecco adesso ad esempio non me lo fa però prima me lo ha fatto comunque come vedete funziona anche sotto l'acqua sto provando ad andare più in fondo possibile L'unica cosa, cosa di sicuro che funziona È il tasto questo qui centrale Che vi consente di tornare indietro E di eh, poter eh, visualizzare l'ultima schermata Che voi avete visualizzato da spento Se lo premete invece avete l'orologio di solito di debug Però il telefono è impermeabile Adesso lo sfilo Il telefono è impermeabile E avete la possibilità di Vedete? Come vi dicevo, io provo a switchare ma non ho la possibilità perché sotto l'acqua il touch non funziona. Andando di fuori basta agitarlo e togliergli un po' di acqua e ritorna subito a funzionare. Ancora ci sarà qualche gocciolina. Basta asciugarlo un pochino e rifunziona bene ragazzi con questo video è finito vi invito a iscrivervi al canale youtube e facebook e instagram di basi musicali e di rimanere sempre in contatto con noi spero che Honor eh, mi manda qualche altro prodotto per eh, recensirlo al meglio buona giornata ragazzi